Torna anche quest'anno ma in maniera diversa la corsa di Miguel che ricorda la figura di Miguel Benanzio Sanchez, maratoneta e poeta scomparso nel 78 durante la dittatura argentina. L'evento alla ventunesima edizione cui si può partecipare fino al 22 gennaio si svolgerà in piccoli gruppi o singolarmente con iscrizioni online. Stefania Cappa. Ecco qui c'è la partenza e si procede in questo modo, Dopodiché una volta scaricato e terminato il percorso si può poi scaricare il formato GPS e eh, metterlo sulla piattaforma il GPS Formula. Si chiama Virtual Run, ma partecipare alla Corsa di Miguel si può, in presenza, distanziati, in maniera diversa al tempo del Covid. La Corsa di Miguel per me rappresenta un evento straordinario, è una corsa piena di valori, poi ognuno ci può in realtà trovare quello che vuole. Vuole. A ricordare che certe cose non devono succedere mai più, quindi è un continuo ricordare quello che è successo nei terribili anni 78. Perché è una corsa importante dedicata a un ragazzo importante, un poeta, un atleta che ha dato molto allo sport e che è stato portato via in maniera ignobile. Sono stati scelti dei percorsi più di 110 che danno la possibilità ai podisti di poter ugualmente gareggiare attraverso una app che metterà in collegamento tutte le prove che si realizzeranno, basterà un semplice telefonino e poter inviare il proprio tempo a una centrale che produrrà una maxi classifica.